E partiamo subito dal super bonus e bonus case in salita cessione del credito alle banche con la capienza fiscale in esaurimento, si passa poi al bonus ristrutturazione e rimborso dell'assicurazione non preclude l'accesso all'agevolazione e ancora rimanendo in tema di bonus edilizi il bonus barriere architettoniche 2022, doppia detrazione per i lavori di collegamento di due appartamenti si passa poi al bonus 150 euro stagionali con requisiti e chi deve presentare la domanda a INPS. E ancora il rientro dei cervelli 2022, con la scadenza il 27 settembre, per ottenere la proroga delle agevolazioni. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il decreto aiuti BIS con le novità nel testo ufficiale della legge di conversione. Infine, nella parte finale della rassegna stampa un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dal super bonus e bonus casa in salita la cessione del credito alle banche capienza fiscale in esaurimento L'articolo di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sui bonus edilizi la cessione del credito alle banche vale circa 77 miliardi a fronte degli 81 miliardi di capienza fiscale complessiva è uno dei dati che emerge dalla relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 13 settembre 2022 difficile al momento l'acquisto di nuove somme in attesa dello sblocco del settore. Per quanto riguarda quindi il superbonus e i bonus casa rischiano la frenata a causa dell'ormai imminente esaurimento della capienza fiscale delle banche. La cessione del credito vale oltre 77 miliardi di euro, considerando sia le pratiche deliberate che quelle in lavorazione, importo che si avvicina alla capienza fiscale complessiva degli istituti di credito. Pari a 81 miliardi per i prossimi 5 anni, numeri che mettono in evidenza il rischio di uno stop delle due opzioni traino del super bonus e dei bonus edilizi diversi, ossia la cessione del credito e lo sconto in fattura. I numeri arrivano a seguito dell'indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario che il 13 settembre 2022 ha presentato gli esiti dell'attività svolta. Proseguiamo con il bonus ristrutturazione e rimborso dell'assicurazione non preclude l'accesso all'agevolazione. Nel caso di rimborso dell'assicurazione non viene meno il diritto all'agevolazione, lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 459 del 20 settembre 2022. La detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. I dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile attraverso l'apposito box. Continuiamo ancora con il bonus barriere architettoniche 2022, doppia detrazione per i lavori di collegamento di due appartamenti, l'articolo è di Rosi Delia. Si può accedere a un doppio bonus, barriere architettoniche e recupero del patrimonio edilizio in caso di lavori effettuati per collegare due appartamenti. Per una parte degli interventi si ha diritto alla detrazione al 75%, per l'altra al 50%. Lo chiarisce ancora una volta l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 460 di oggi. Passiamo al bonus 150 euro stagionali con i requisiti e chi deve presentare la domanda IMS, l'articolo di Anna Maria D'Andrea sul bonus 150 euro ai lavoratori stagionali nel decreto aiuti terra doppio binario per l'accesso all'indennità una tantum di novembre. Non tutti dovranno presentare domanda all'Inps e per individuare la platea dei beneficiari si guarderà i percettori dell'indennità covid. Il focus sui requisiti e modalità è all'interno dell'articolo. Per quanto riguarda invece il rientro dei cervelli 2022 e la scadenza del 27 settembre per ottenere la proroga delle agevolazioni, l'articolo ancora una volta di Rosi D'Elia fa il punto sul rientro dei cervelli nell'anno in corso. Docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno i requisiti per beneficiare della proroga delle agevolazioni prevista dalla scorsa legge di bilancio hanno tempo fino alla scadenza del 27 settembre per effettuare il versamento dovuto e presentare la documentazione richiesta. Il termine a regime è fissato al 30 giugno. Le istruzioni da seguire sono ancora una volta all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'ok ok del Senato alla legge di conversione del decreto aiuto ti con le novità nel testo ufficiale tra le novità c'è appunto la proroga dello smart working semplificato, le modifiche in materia di cessione del credito e super bonus e gli ulteriori interventi su stipendi e pensioni. I dettagli sono ovviamente all'interno dell'articolo. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre ancora sulle misure col bonus 200 euro e 150 euro quando arriveranno chi li avrà e come funzionerà funzionano e poi Italy cambia padrone, Farinetti vende il 52% al fondo di Bonomi Invest Industrial e poi i numeri del giorno, 45,6% riguarda la ricchezza, l'1% della popolazione mondiale detiene il 45,6% dei patrimoni e uno invece è il lavoro breve, solo un contratto su 100 dura più di un anno. Per quanto riguarda l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi invece è a cura della redazione Economia e si intitola Borse, le parole di Putin affossano Mosca a meno 5,4% listini deboli in Europa. Fa il punto sugli effetti delle dichiarazioni di Vladimir Putin sui mercati sia russo sia europeo e analizza la situazione appunto, dopo le eh, dichiarazioni del mercato di Mosca è crollato, aveva perso l'8,8%, è sprofondato fino al 9,6% e poi ha limitato le perdite al 5,4%. All'interno dell'articolo c'è anche uno spaccato sulle borse europee.